si riparte con il favore delle tenebre mi reco in Senato mi reco in Senato perché è mia intenzione in quanto responsabile mi fa ridere perché economico del del partito è quasi un dovere per me, nonché un onore, nonché soprattutto un piacere accogliere il signor Ministro dell'Economia e delle Finanze che fra un po' verrà in audizione. Io sono un membro della Commissione Sesta, cioè Finanze, come sapete, e naturalmente le audizioni sono sulla legge di bilancio, penso che lo sappiate, insomma adesso non magari seguono la legge di bilancio, come dice la parola, è materia della commissione bilancio, che non è la mia, però se sono in Senato posso assistere ai lavori di qualsiasi commissione e quindi entrerò per caso, così casualmente mi recherò in sala COC, che è la grande sala della biblioteca del Senato che ora serve per le sedute delle commissioni riunite perché per far stare 40 persone 40 50 persone più qualche funzionario serve una sala che normalmente ne accoglie 200 per stare distanti e vedrò insomma se, se la se ci saranno delle curiosità da soddisfare, insomma, chiederò. Io normalmente faccio domande di cui non so la risposta, delle domande innocenti e angeliche. Poi, se la risposta arriva bene, se no, no. L'altro giorno non è arrivata, perché alla mia domanda, se ci fosse un potenziale tema di restituzione degli aiuti di Stato erogati nel nell'ambito del cosiddetto quadro temporaneo mi è stato detto che no, questo tema non si pone vedremo <ride> ma volevo un attimo chiudere il discorso iniziato questa mattina durante la mia prima puntata puntata mattutina in zona Palazzi ah, ah, apro e chiudo una parentesi per dire che se non ci sono io ad ascoltare il, il signor ministro o i rappresentanti di categoria eh, non è un segno di eh, mancato riguardo verso i rappresentanti di categoria, è semplicemente il fatto che eh, la Lega è strutturata con una squadra di, di economisti. La legge di bilancio, fra l'altro, formalmente è incardinata alla Camera. Come sapete, neanche la Camera potrà analizzarla compiutamente, tantomeno il Senato. Come sapete noi non avremo spazio per gli eh, emendamenti, quindi da un certo punto di vista potrebbe sembrare inutile ascoltare che cosa le categorie hanno da dirci circa i limiti di questa legge di bilancio. La verità è che l'ascolto non è mai inutile e che eh, in particolare nel, nella divisione diciamo, dei ruoli che ci, che ci siamo dati, che ci diamo, <coughs> A ogni riunione del Dipartimento di Economia, ci riuniamo una volta a settimana, eh, questa, questa fase di, ascolto, di questa fase di ascolto si è incaricato un collega che ha peraltro molta più esperienza di me e molta più capacità di tradurre quello che ascolta in proposte di legge concrete che è, è l'onorevole Garavaglia e, e poi naturalmente c'è l'onorevole Borghi, c'è l'onorevole Comaroli, c'è la squadra della commissione bilancio alla Camera e c'è anche la squadra della commissione bilancio al Senato, cioè il vicepresidente che è la senatrice rivolta e il capogruppo che è la senatrice Ferrero, quindi non è che la Lega non c'è perché non ci sono io, è bello essere utili, ma è anche bello non essere indispensabili. Chiusa questa parentesi sul metodo per farvi capire come lavoriamo e che ruoli abbiamo, perché magari può sembrare superfluo però insomma invece secondo me è importante che lo sappiate. torno brevemente sul discorso di questa mattina come saprete io gestisco preferibilmente da me perché detesto quando sono altri a mettermi le parole in bocca che lo faccia un un operatore informativo che lo faccia un collaboratore, desidero che la mia parola sia mia, non può essere di un altro, ma non per sfiducia verso quell'altro, per carità di Dio, ma perché visto che oggi i mezzi ci consentono di esprimerci e di portare realmente la nostra parola con, con tutte anche le sue inflessioni, con le sue intinazioni, con la sua ricchezza e con la sua povertà eh, al, al, al nostro interlocutore, perché non approfittarne? Allora, fra i vari canali che ho, social vi suggerisco quello telegram dove trovate in questo momento oltre alla relazione sullo scostamento che è appena arrivata dagli uffici io non l'ho ancora letta magari riuscirete voi a leggerla prima di me non posso non riesco a leggere e guidare mentre faccio una diretta facebook <coughs> troverete anche i documenti a sostegno di un dato banale cioè che il 10 dicembre 2018, il giorno del mio compleanno, eh, mi ero regalato, mi ero regalato una, una, eh, una cosa preziosa ed evanescente, ma non per questo meno significativa. Mi ero regalato una verità. Una verità. Che verità era? Ma è una verità... Una verità, è un oggetto un po' ingombrante, come lo, come lo incarti? Beh, quella è incartata benissimo perché è incartata in una risoluzione della commissione sesta, della commissione finanze e tesoro del Senato, relatore Bagnai, Cioè, è una verità che è, avevo scritto e fatto votare in commissione, peraltro riuscendo anche con un certo sforzo, coronato da successo, a farla votare all'unanimità. E che verità era? la verità era che le regole di cui oggi tutti si accorgono che sono tossiche eh, erano in tutta evidenza tossiche anche due anni fa e lì c'è scritto questo c'è scritto questo partendo dai principi sbagliati che sta seguendo l'Unione Europea, che sono i principi di, dei cosiddetti accordi di Basilea sui quali ci sarebbe molto da discutere, arrivando fino ai dettagli, i dettagli sono per esempio quei 90 giorni che oggi scandalizzano tutti, ma che eh, quando, diciamo così, li criticavo io <ride> per, per il mio compleanno di due anni fa, eh, apparentemente non preoccupavano nessuno, nessun giornalone che fa rima con eh, informazione naturalmente nessun giornalone che fa rima con informazione eh, si degnò di fare alcuna alcuna alcuna osservazione che fa rima con giornalone eh, su un tema che mi rendo conto poteva anche sembrare esoterico. Che cos'era? Era una risoluzione di commissione nell'ambito della fase ascendente sulla Com 134. La Com 134 era la eh, proposta di modifica del regolamento 575 del 2013, cioè della CRR, della Credit Risk Regulation che introduceva il cosiddetto calendar provisioning cioè introduceva le regole che costringono le banche sostanzialmente a svendere gli NPL determinando una perdita di capitale per loro questa è la sintesi con la buona intenzione invece di proteggere il loro capitale ma quando le intenzioni sono diverse dai risultati forse può darsi che ci sia un'intenzione dichiarata diversa da quella effettiva questa è la mia riflessione ma la metto da parte lì c'è tutto c'è tutto c'è la critica all'approccio, c'è il fatto che non si tiene conto delle specificità italiane, per esempio non si tiene conto del fatto che in Italia i tempi della giustizia, civile in particolare, quindi i tempi necessari per escutere le garanzie che assistono un prestito sono più lunghi rispetto ad altri paesi e che quindi otto anni possono essere un tempo lunghissimo per un paese del nord, ma in Italia sono magari un tempo insufficiente per assistere il creditore nel recupero del suo credito. Eh, C'è il fatto che comunque se un credito è assistito da una garanzia perché prevedere che la banca accantoni il 100% dell'importo del credito come capitale, come riserva di capitale a protezione di quella esposizione che fosse eventualmente entrata in sofferenza? Perché voglio dire la garanzia comunque esiste, eh, una casa anche se non la vendi al 100% del suo prezzo di, di acquisto ma comunque diciamo così a più di un euro la venderai no so, tutte queste cosine qui erano tutte scritte i 90 giorni ma perché considerare solo 90 giorni per far scattare tutta una serie di tagliole è un termine troppo corto anche quello era scritto lì oh ragazzi se diciamo se mi vedete con una feluca in testa e magari con la mano così nel, dentro il bavero del, del cappotto come Napoleone e vi dico che sono l'imperatore dell'universo magari potete chiamare anche cortesemente in un'ambulanza e farmi portare via ma io vi sto dicendo che le cose che vi dico di aver detto sono scritte su un atto parlamentare che trovate sul mio canale Telegram e per rendervi più facile la lettura siccome il linguaggio parlamentare ovviamente è stato ovviamente rivisto dai funzionari come è giusto che sia perché deve essere comunque un linguaggio che rispetta certi standard e quindi è noioso non me ne vogliano i funzionari che apprezzo molto per il lavoro che hanno fatto per sostenermi durante la presidenza di commissione ho anche sottolineato in giallo i passaggi dove, diciamo così, eh, si mh, eh, evidenziano le critiche che oggi tutti capiscono ma che allora nessuno voleva capire. Ecco. Quindi lì trovate tutto, quindi io sarò anche un pazzo megalomane, ma in questo caso c'è la prova documentale che quello che io vedevo, ma non perché lo vedevo io, attenzione, voi sapete benissimo che io vengo dal mondo dell'accademia, che è un mondo diciamo, dove stanno quelli che le cose non le sanno fare e quindi le insegnano, d'accordo? E sapete benissimo che la mia materia non è il diritto bancario, ma è l'economia monetaria internazionale, quindi questo significa che per arrivare a quelle conclusioni io sono stato assistito da un dibattito interno fra economisti del partito, da un dibattito con tecnici, da... eh, però mi sono messo a studiare. Mi sono messo a studiare, mi sono informato con i nostri europarlamentari, eh, ho, ho consultato gli atti parlamentari in Europa, ho consultato... Eh, c'è cioè, stato un lavoro fatto, qualcuno l'ha fatto. Quel lavoro effettivamente l'ho fatto io, non sono un genio, sono uno che lavora, d'accordo? A quel tempo però che cosa ero per gli operatori informativi? Ero un esagitato che si investia l'IVA. È divertentissimo perché io purtroppo sono uno che non perdona, ma per la fortuna dei miei pochi nemici dimentico, ecco, pochi nemici che, diciamo, pochi classi di nemici, nel senso che io so che oggettivamente alcune eh, categorie, alcune categorie, alcune classi, diciamo così, eh, in un contesto di normale, eh, di normale contrasto e di normale competizione, sono... O in opposizione al lavoro che cerco di fare. Ecco, io, però, grazie a Dio, dimentico, quindi ho una vita serena, felice. Cioè non, non... Se uno mi attacca, penso che vive molto male, e io non attacco nessuno perché ho un'idea del conflitto abbastanza particolare, ma insomma, lasciamo stare. Però, purtroppo, ho chi ricorda per me. Per esempio, l'onorevole Borghi, che ha una memoria da elefante. Cioè se dovete fare del male a qualcuno, fatelo a me, non fatelo all'onorevole Borghi, perché lui forse vi perdona ma sicuramente non dimentica. Io sicuramente, non io sicuramente dimentico, ma oddio, il lapsus, vabbè, voi pensate che io dimentichi e probabilmente anche perdono. Che cosa ero io mentre cercavo di fare quel lavoro contro tutto e contro tutti, diciamocelo, ecco. Perché ovviamente nessuno voleva stare a sentire una semplice verità, cioè che una cosa che veniva dall'Europa non andava bene. Io ero un esagitato che si imbestialiva. Mi ricordo un titolo, me l'ha ricordato prima eh, Claudio. E voi, ho riportato anche l'articolo, ho riportato anche l'articolo, anche quello sul canale Telegram, così ve lo andate a vedere e andate a vedere se vi potete fidare, ora che avete la prova provata di come lavora, del giornalista o della testata che ha scritto quell'articolo, no? Perché... Ora sapete che avevo ragione io, perché? Perché ora ve lo dicono tutti, ora ve lo dice Nagel di Mediobanca, ora ve lo dice Patuelli dell'Abi, su cui facciamo dopo un altro passaggio, ora ve lo dicono tutti che quelle regole sono sbagliate. All'epoca lo dicevo solo io, ma non perché io, solo la Lega cercava di avviare una riflessione su questo tipo di regole, ma perché? ma per tanti motivi, incluso soprattutto il fatto che la Lega è molto attenta al credito di territorio, alle piccole banche e quelle regole in particolare erano particolarmente tossiche per le piccole banche. E la Lega non è Bagnai, perché quando a maggio del 2018 avevamo depositato una mozione in Parlamento affinché venissero ritardati i termini delle riforme del credito cooperativo, alla Camera era firma Giorgetti al Senato era firma Bagnai. Peraltro un onore per me e comunque... Ah, gli atti parlano anche i fatti, ma in Parlamento parlano anche gli atti allora io ero un esagitato che si imbestialiva è fantastica il titolo ecco la norma sugli NPL che fa imbestialire bagnai, imbestialire ma io sono tranquillissimo mi avete mai visto alterato? no, tranne quando boh, non lo so, quando io, quando leggendovi il tramonto dell'euro eh, imito il demente che si inalbera che normalmente è uno degli altri, perché noi diciamo, abbiamo dalla nostra la verità, la storia, il tempo, cioè con tre alleati così penso che possiamo stare tranquilli, no? gli altri poverini hanno contro di sé verità, storia e tempo e quindi sono un po' nervosetti e li capisco. Ma un titolo più corretto sarebbe stato due anni dopo posso dirlo ecco il regolamento sulle sofferenze bancarie che fa allarmare Bagnai perché Bagnai era allarmato non era imbestialito, Bagnai era allarmato e perché era allarmato Bagnai? perché sapeva che queste regole erano razionali e perché sapeva che queste regole erano irrazionali Bagnai? dico Bagnai perché sono stato il relatore di quella, di quella risoluzione ma perché noi eravamo allarmati? Eravamo allarmati perché noi studiamo. Eravamo allarmati perché noi ci parliamo fra noi una o più volte a settimana. Eravamo allarmati perché noi siamo in costante contatto con i nostri europarlamentari. Eravamo allarmati perché noi frequentiamo i palazzi e i corridoi dei palazzi e gli uffici dei palazzi a Roma come a Bruxelles. Per questo eravamo allarmati. E avevamo ragione. Punto. Punto, detto proprio punto. Ma siccome, siccome io dimentico, mi sono ricordato di aggiungere, sempre su Telegram, il link a un altro interessante fatto. 17 giorni prima essere stato relatore di questa risoluzione in cui dettagliavo tutte le criticità della... Eh, proposta di modifica del regolamento CRR all'attenzione della Commissione, tenetevi da parte 17 giorni in memoria che adesso apro e, chiudo una parentesi. apro e chiudo una parentesi, Commissione Finanze che si occupava di una proposta di regolamento durante la cosiddetta fase ascendente per dire all'Europa prima che cosa ci sarebbe stato da modificare, eh? nota bene. Cosa che mai una commissione a guida PD aveva fatto, d'accordo? Perché questi la legge 234 non se, eh, se l'erano letta, sostanzialmente la legge che regola il... il eh, ruolo dei Parlamenti nazionali nell'ambito del processo legislativo europeo e quindi mai e poi mai avevano fatto un lavoro di approfondimento su quello che veniva dall'Europa, mai e poi mai si erano espressi. Va bene? Noi ci eravamo espressi, noi cattivi leghisti, noi cattivi leghisti che detestiamo l'Europa, che facciamo piangere, mamma Europa con la sua enorme mammellona e sua... che trasuda latte e la sua enorme cornucopia che trasuda pioggia di miliardi, noi che non rispettiamo le regole, caspita! Abbiamo fatto tutto secondo le regole Incluso la consultazione, incluso la fase ascendente Bene, chiusa parentesi 17 giorni dopo, prima, perdonate, di questa risoluzione <ride> Eravamo stati, vedete che... Non... <ride> vi, se vi sembro uno che si imbestialisce A me viene da ridere perché, perché considero così pff, Tutti i personaggi di questa... Cioè, come vi ho detto, insomma, Basak. Diciamo, ha assistito alla nascita della classe media e, e ha scritto la, la, la, la commedia umana. E io sto assistendo alla, alla morte della classe media e scrivo ogni giorno nel mio blog e nei miei social la farsa umana perché questi sono personaggi farseschi. Ehm, esattamente. 17 giorni prima la risoluzione del 10 dicembre, la risoluzione bagnai del 10 dicembre 62, eh, all'assemblea dell'ABI venivamo accusati di voler trasformare l'Italia nell'Argentina, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa su cui io rilasciai immediatamente un'intervista abbastanza piccata a Radio Radicale che non dovreste far fatica a trovare, dicendo che mi sembrava un po' improprio, insomma, e che non avevamo tutto sommato tutto sto gran bisogno di confrontarci con delle associazioni di categoria che ci insultavano a freddo, diciamo senza voler manifest manifestare una minima volontà di, di interloquire in modo civile, e in effetti poi è stata così, nel senso che dopo questi non li ho più visti, né quando ero in maggioranza, adesso che sono all'opposizione sono anche sollevato dal compito di vederli, ma naturalmente poi i rapporti ci sono, per carità di Dio, siamo pur sempre delle brave persone. E così vi ho, do anche, vi ho anche dato la prova provata del fatto che eh, eh, esattamente mentre ci insultavano, esattamente mentre ci insultavano, noi stavamo lavorando per loro. Vabbè, adesso voglio dire, questo è un, un, un topos... Diciamo così, della nostra civiltà. Ben altre persone sono state insultate, vilipese e schernite mentre stavano lavorando eh, per, eh, per eh, l'umanità. Però diciamo il loro ruolo era quello <ride> di, di creatori dell'universo, non quello di presidente di commissione, quindi sinceramente io forse me ne sarei anche potuto risparmiare di fare tutta questa fatica a beneficio di chi poi, a beneficio di chi non aveva proprio gli strumenti intellettuali e culturali per essere neanche, non dico neanche riconoscente, ma neanche di percepire il lavoro che stavamo facendo. Bene, ora lo percepiscono. Vedete, qui c'è un grosso problema, come sempre. Il problema, il problema è sempre e solo quello. Il problema è sempre e solo quello. E quale? Beh, in politica, diciamo così, eh, è quello della responsabilità. La politica è eh, comunicazione e dialogo, ma poi bisogna che se si prendono delle posizioni e se si, prendono delle, se si fanno delle scelte si sia responsabili chi attacca uno che ti sta salvando e ti spiega che cosa sta facendo a freddo in quel modo nel mio mondo si meriterebbe che gli venissero applicate le regole che lui ti ha impedito di mitigare, di evitare Poi, come dire, ogni corpo di rappresentati sceglie il suo rappresentante, fate voi, <ride> la, scelta, diciamo, la scelta delle categorie, le categorie scelgono da chi farsi rappresentare, noi eh, rappresentiamo quelli che in banca portano i risparmi e, che, e quelli che hanno un mutuo magari ipotecario, magari su un'abitazione, ecco, noi rappresentiamo quelli lì e quello che abbiamo fatto e continuiamo a fare ogni singolo giorno e non sono cose raccontabili perché vedete che due anni fa due anni fa questa risoluzione di commissione non faceva i titoloni sui giornali, non solo per il dato soggettivo che ovviamente volevano metterci sotto, vi ricordate la finanziaria del 2018? Volevano bombardare Matteo, quindi lo spread, quindi tutte queste cose qua, non è solo per quello, perché quello è un dato diciamo, soggettivo, politico, eravamo i nemici, dovevano abbatterci con tutti i mezzi, accusarci di fare come l'Argentina, ma poi perché? Perché? Ma perché? Ma ora dice Sassoli che bisogna monetizzare il debito. E che Sassoli è argentino? Cioè, vabbè, il nome da Tanghero potrebbe anche... Per... Chissà, forse. Ma penso però che abbia, non, non, non credo che sia. Cioè non... bisogna saperla la macroeconomia. Se ci si occupa di banche, Dio Santo, se ci si occupa di credito, se ci si occupa di moneta. Non lo si può fare studiando la macroeconomia sulle dispensine eh, delle edizioni Simone scritte da persone con il master all'Università di Chicago che poi non hanno. Non lo si può, cioè una, bisogna essere responsabili. Essere responsabili significa anche studiare, significa anche capire che cosa si sta dicendo. Significa anche, ecco, significa anche questo. E allora, scusate, che ho dovuto attaccare una collega, adesso, adesso richiamo. Allora, se il tema è questo, se il tema è questo. Eh, Devo ricordarvi però che il dato non era comunicabile non solo in termini soggettivi, ma anche in termini oggettivi, perché se voi vi andate a leggere il testo di quella risoluzione, io ho evidenziato in giallo i passaggi che, che a loro volta evidenziavano i dati più tossici della proposta di modifica del regolamento, della commissione, del consiglio del 2013, poi modificato… Tutta questa cosa complicatissima, tutta questa nebbia, tutte queste definizioni altisonanti, tutti questi acronomi non fanno notizia. Con gli acronimi non fai notizia. CRRR, SSM, SRF, SREP, TLAC, MREL, cioè <ride> giustamente anche i nostri comunicatori giustamente ci dicono, ma la gente se glielo diciamo capirà noi dobbiamo farci capire e quindi capite l'immenso lavoro che c'è dietro sapete quante volte ci è capitato di dire la cosa giusta prima ma di essere sostanzialmente nell'impossibilità tecnica di comunicarla anche per motivi oggettivi perché il lavoro perché per guidare voi direttamente oppure voi per tramite di altri comunicatori ha Diciamo guidarvi a comprendere cosa stava succedendo, avremmo impiegato il triplo del tempo che ci serviva per evitare che succedesse, cioè, questi sono anche aspetti, quando dico che la politica si fa nel tempo, dico anche questo, quando vi dico che se vivo una vita non ho il tempo di raccontarla, vi dico anche questo. Questo è un problema che esiste. Vabbè, adesso vi devo rilasciare, che devo chiamare una collega che mi ha chiamato e un po' che non mi chiama, e, e niente. Andate sul canale, sul canale Telegram, date un'occhiata a questi documenti cercate di capire chi rappresenta, se, siete, se, siete, se lavorate in banca andate a vedere chi vi rappresenta, se, eh, se siete elettori della Lega andate a vedere chi vi eh, rappresenta e se leggete dei giornali andate a vedere chi vi racconta il mondo, tutto qui.